Ciao! Giuseppe Cicorella, CEO, founder di Group Holding Corporation. Quest'oggi ho il vero piacere di presentarvi il mio team, il mio staff, i miei uffici. Ultimamente sui social, in tanti mi avete chiesto che apprezzate tanto il fatto di dire continuamente attenzione a chi fidate i soldi. E mi chiedete come faccio a scegliere i giusti professionisti. Vi svelo un segreto che non è un segreto ma è stato il mio successo fino ad oggi e cioè se l'uomo di successo, se la persona di successo mostra i numeri che ha fatto non parla di come fare i numeri vi posso assicurare che quella persona è, una perso è un professionista è una persona che come io quest'oggi sarò veramente felice di mostrarvi i risultati non di parlarvi dei risultati e come poter fare ciò? Quello che vi mostrerò in pochissimi minuti, credetemi, vi darà la certezza definitiva che JC Group Holding Corporation oggi è una splendida realtà. Prima cosa importante, vorrei mostrarvi come, quando una persona ha fatto delle cose, non ha detto semplicemente delle cose. Se voi andate semplicemente su Giuseppe Cicorella, canale YouTube, giuseppecicorella.com, Giuseppe il, il canale è questo qui, ok? Guardate, c'è una sezione, questa, dove viene definita Inside the Property. Quindi per ogni proprietà, voi vedete, le proprietà sono tutte diverse, ok? Durante il video io vi faccio vedere l'indirizzo della proprietà, il nome della società, perché con ogni business partner siamo proprietari di quell'immobile. Quando io metto l'indirizzo, ok? qui c'è una contea dove mettendo l'indirizzo vi accertate, se avete ancora dei dubbi, che quella casa è intestata a una delle mie società. Prima cosa, e l'abbiamo assodata, canale YouTube Inside the Property. Vi faccio vedere le proprietà con l'indirizzo della proprietà e quanto stiamo guadagnando con quella proprietà. Punto 2. Il sito. Da molte garanzie il fatto comunque che ci sono anche delle referenze di persone come si sono trovate, qui giuseppecicorella.com, voi potete vedere la storia del progetto, come è nato il progetto, di cosa mi occupo, perché ho scelto gli Stati Uniti d'America e qui c'è un blog, i ROI. Uh, I roi elevati con tutta la spiegazione perché ci sono questi roi, perché è stato scelto Cleveland, molto importante, ve lo consiglio, vi consiglio di vederlo tutto e c'è anche la brochure che spiega il progetto nel vero senso della parola. Questi sono i numeri che vi conferma sia il canale YouTube che il prossimo sito che vi farò vedere, qui c'è il canale YouTube, proprio guardate, Inside the Property, e la cosa più importante per me è questa, no? ho avuto una, una crescita così importante, questa è una cosa a cui tengo tantissimo, perché facciamo delle raccolte dove tante volte faccio della formazione gratuita e um, la formazione è gratuita perché non ve la faccio pagare, richiedo dei eh, versamenti su PayPal che vanno direttamente a Maria Antonietta eh, che è la mamma di Miki che è sta ragazza sarda. È una delle tante situazioni che trovate qui sul, sul, sul sito, ok? Quello che vi, vi invito a guardare è questa, 4949 Galaxy Parkway, su U qui praticamente è l'indirizzo dove siamo noi qui oggi. Il numero di telefono è quello della um, società di management, quello che ahimè io non avevo notato è che quando ho cominciato meno di due anni fa c'era ancora il vecchio numero di telefono. Quindi questo è il numero di telefono, se voi uh, provate a telefonare risponderà la mia segretaria. Ultima cosa, ma la cosa più importante, questo sito, voi potete vedere, si chiama Cleveland .com. Tranquilli che trovate tutti i link sotto questo video, ve li farò trovare. E perché è importante? Perché qui trovate tutte le nostre proprietà con, solito discorso quello che dicevo prima, no? L'indirizzo, io ho messo l'indirizzo di questa proprietà, quindi andando sulla contea, mettendo l'indirizzo, ti viene fuori chi è owner, si dice in America, cioè il vero proprietario. Ne consegue che su Cleveland Residenzial Rental, guardate, qui c'è lo stesso numero di telefono, no? E la mail, quella ufficiale, quella di JC Group Property Management, OH, sta per Ohio. Quindi qui ci sono tutti i contatti, For Rent e chi vuole fare l'application che vuole affittare e qui trovate tutte le proprietà. Tutte le proprietà non interessa a chi affitta trovare. Ehm, il nome della società lo trovate sulla contea o sul canale youtube qui ci sono tutte le proprietà guardate c'è la prima pagina seconda pagina si sta caricando ecco le, le altre proprietà terza pagina le altre proprietà no e, e via dicendo guardate andate prendete informazioni e ultima cosa mi avete chiesto giuseppe ho cercato jc group holding e non ho trovato niente ok JC Group Property Management, come vi ho detto, dove sono io adesso, qui è l'ufficio, il, um, il main office si chiama qui in America e dove io nel mio ufficio ho... JC Group Holding Corporation, JC Group Real Estate Investment, JC Group Property Management e JC Group Real Estate Constructor. La mia società è intestata il contratto a JC Group Property Management. Non serve essere scienziati. Google, JC Group Property Management, guardate, mettete qua e vi viene fuori il mio logo, l'indirizzo, il numero di telefono, qui si ripete, no? Il, il nome della, della suite praticamente dove sono presente e queste sono molto importanti dati tecnici di come vi ho detto no, riuscite a veramente capire quando vi affidate ad un professionista o magari non è un professionista amo dire che quando l'uomo dei numeri adesso vi porto a fare il tour amo dire sempre che quando l'uomo dei numeri incontra L'uomo delle parole, l'uomo delle parole è un uomo morto. Allora, inizio qui, su, sulla destra, qui abbiamo questi due che vedete con i computer, sono i, si chiamano wall sellers, sono coloro che selezionano gli immobili. Oggi è lunedì, qui da noi sono le 10 e un quarto, quindi sono fuori a controllare e fare del check degli immobili. Quella in fondo, quella lì, è la sedia di Ashley, e questa di Alexander, questa qua di Alexander qui praticamente c'è jonathan lui è un listing agent e fuori a mostrare degli, degli appartamenti qui praticamente c'è uh, alexandra e qui guardate queste sono tutta la documentazione di tutti i lease agreement guardate lease agreement sono tutti i contratti d'affitto che devono essere selezionati okay? questo è l'angolo eh, siamo veramente Uh, come posso dire, al settimo cielo perché stiamo avendo un'esplosione molto importante. Ok, qui in questo ufficio, hi Mohamed, lui è la persona più importante per me di questo ufficio perché ha cinque anni di esperienza. Can you say hi to everyone? Ciao Jordi. Is Italian people? Hi everybody. Thank you so much Mohamed. Lui è Mohamed Chris, è l'office manager, il general manager viene chiamato qui in America. Guardate, questo ad esempio è il clicking, qui ci sono tutti i tesserini delle persone, i dipendenti che quando arrivano timbrano quando arrivano e quando vanno. Qui, Ken, ok, lui è Anza Baba, lui praticamente è il manager giovanissimo, è il manager contractor, che vuol dire? Lui va a dare lo starter, inizio, dei lavori e lui è quello che controlla prima che io faccia gli ultimi pagamenti quindi di solito funziona così si fa un primo pagamento quando iniziano i lavori un secondo a metà lavori e l'ultimo il più grosso quando finiscono i lavori guardate una cosa ironica che io non sapevo se qui vedete un fiore ce l'ho anche io nella stanza è perché da noi San Valentino era ieri invece qui Valentine Day eh, è oggi che praticamente si regalano fiori a tutti quindi la mia società ha regalato fiori lei Kendra, eh, Kendra, I'm so really happy uh, to show you everybody the Italian people, lei è praticamente il mio punto di forza, perché? Perché lei è praticamente la manager che lavorava, voi immaginate che lei era una general manager di uh, Citibank, adesso se non ricordo male, e quindi only if you want to say hi, Hello. thank you so much Kendra, allora guardate, quello che vi ho detto prima, no? Questo è, lei è la property manager, quindi qui ci sono tutti i i nomi delle società che noi, con le quali noi abbiamo comperato gli immobili quindi quando ci sono i file qui è perché sicuramente c'è ancora da fare cosa so una pulizia del titolo c'è un bisogna finire un lavoro tutto quello che serve è capire c'è ancora un po da fare nel momento in cui i file sono finiti di lavorare vengono inseriti qua dentro Ok? Quindi vuol dire che se il file è done, si dice, eh, non c'è più niente, non c'è da lavorare su questo, su questo file. Lei, io l'adoro per due motivi, eh, il suo nome è Rebe eh, Rebecca. Uh, Rebecca, say hi, uh, hi. vari eh, Rebecca, please, can you, can you write, please? The... Ok, great, thank you so much. Eh, ho chiesto se mi scriveva il numero di telefono del, dell'ufficio perché abbiamo cambiato uffici da poco e quindi io me lo dimentico sempre, anche perché non chiamo al mio ufficio. E, la cosa più importante è che Rebe Rebecca è incinta. Eh, you, can you remember me what month you are pregnant? Seven months. Ok, lei eh, al settimo mese è incinta. Eh, e lei è la mia assistant manager personale, quindi sono molto felice che lavora. È una di quelle che lavora da più tempo. Lei eh, sono molto felice perché eh, è la ragioniera. Vi ho spiegato tante volte che da eh, un mese circa abbiamo addirittura la ragioniera interna. Sapete, no? C'è la figura anche in America. Si chiama Accounting e CPA e come da noi la ragioniera è il commercialista. Quindi lei, la nostra ragioniera, è molto importante perché è che si occupa di aprire le società, di passare i documenti alla banca, e, è molto importante per un discorso di contabilità. Please, can you introduce yourself only the name? Because I forget... Uh... Hadil? Hadil. Right. I, I, I don't have the capacity to pronounce your name, I'm so that's sorry right, for that. Right. Hello everyone, my name is Hadil. Thank you so much, adio. Ok, grazie. Thank you so much. Ok, sorry. Ken? Ken, thank you so much. Ok, questa è ad esempio è la meeting room. Ok, noi di solito quando facciamo i meeting usiamo quella televisione per um, spiegare le argomentazioni e come vedete praticamente la persona che qui in questione è un tenant che sta facendo l'application fee. Quindi eh, eh, qua è ad esempio, cosa che sicuramente se qualcuno conosce l'America sapete, è consuetudine qui in America avere una specie di cucina dove proprio oggi per festeggiare, no, come dicevo, il Valentine Day abbiamo comperato classici danchi, i danchi che sono tipo come da noi i croissant e quindi questo per me eh, molto importante vi faccio vedere un'ultima cosa proprio perché come vi dicevo no? se ti reputi una persona che non ha niente da nascondere devi mostrare realmente quello che sei quello che hai fatto ho chiesto al mio avvocato e ha detto che assolutamente posso vi faccio vedere la cosa più importante quando non hai niente da nascondere devi far vedere chi sei questo è il mio personale blocchetto degli assegni quindi in America funziona così te lo mandano così Ok, questa è la mia società, JC Group Holding Corporation, 4949 Parkway, ok? Quindi, molto importante, il video dovrebbe terminare in questo modo, non mi va di farlo terminare in questo modo, devo per forza passare il cellulare ad un'altra persona, io spero che siate riusciti a vedere che c'era proprio scritto JC Group Property Management, uh, I need to talking the last word, but can I pass you again therefore? Thank you so much. I sit here. Ok, rieccomi. Quindi eh, sono sicuro di avervi mostrato che i risultati non si ottengono dalla notte al giorno. Quello che c'è stato da parte mia è un'esplosione del progetto pazzesca. Abbiamo cambiato due volte già uffici, cambiato il numero di telefono. Quindi, eh, se è capitato che qualcuno ha chiamato il, numero, il vecchio numero di telefono, vi chiedo veramente scusa, sono mortificato. E, mh, quello che io oggi voglio dimostrare in maniera definitiva come vi ho fatto vedere, noi siamo nati meno di due anni fa come LLC Jesse Global Incorporation. Avendo fatto questi numeri importanti, avendo superato i 400 immobili, ok? il team, l'avete visto, lo conferma, il lunedì sono tutti fuori per gli showing, sia i wholesaler wall sell, wall che eh, i listing agent. La cosa più importante è, è questa, no? quando un LLC viene trasformata in corporation, fanno delle ricerche molto importanti, perché una corporation è l'equivalente della, della nostra SPA. Quindi io non vi ho detto, come io spesso dico, parlano, parlano, parlano, vi ho mostrato il mio personalissimo blocchetto degli assegni che, manda JC Group, che, che ci manda Chase Bank, gruppo JP Morgan, avete visto, era JC Group Holding Corporation, la corporation è a tutti effetto un, un SPA. Se ci sono stati dei problemi, un LC non la fanno diventare corporation. Io sono certo di aver dimostrato che cosa stiamo facendo, che numeri stiamo ottenendo e soprattutto il mio intento, la cosa più importante, guadagnarmi la fiducia di tutti quanti voi. Giuseppe Cicorella, Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America. Telefonate chiunque voglia avere informazioni, quello che dico sempre, se siete i miei business partner, io parlo sicuramente con tutti, no? siete circa 157 business partner sono sempre disponibile. Se non siete business partner, informazioni come me personalmente, CEO, eh, chiocciolagiuseppecicorella.com o altrimenti basta che scrivete su info, chiocciolagiuseppecicorella.com e saremo ben lieti di rispondere a tutte le vostre domande. Ciao, alla prossima!